Buonasera a tutti, ci sono stati problemi di audio, mi dicono dalla regia, mi dovete scusare ma eh, ringrazio la regia per avermi prontamente allertato per questo piccolo problema tecnico che c'è stato e voglio ringraziare tutti e dare il nuovo, di nuovo il benvenuto al Faris Talks, il nuovo talk show dedicato alla famiglia, uno spazio questo di conversazione e dialogo che Family Relationship International School Faris, eh, nel suo acronimo Scuola di Consulenza e Formazione Online, dedica all'approfondimento di temi affinché le famiglie possano essere protagoniste di eh, benessere sociale, solidarietà intergenerazionale e di pace. Proprio di pace questa sera vogliamo parlare purtroppo toccando ancora il tema della guerra in Ucraina, cerchiamo di farlo anche con estrema delicatezza e in punta di piedi, con umiltà, proprio per, perché sappiamo che eh, affrontando un tema così complesso il rischio di semplificare e banalizzare è sempre dietro l'angolo. Vogliamo affrontare questo tema all'interno dello spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, che vale sempre ben la pena ricordare, ricorda che l'Italia ripudia la guerra proprio come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e tra gli elementi che in questo articolo vengono riportati è l'importanza di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni e di promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Dalle notizie che ci pervengono e che potete seguire anche nella nostra testata online di IB che potete seguire eh, online appunto eh, vedete eh, con le informazioni che eh, ci provengono di ora in ora abbiamo 4,8 milioni di bambini che hanno abbandonato eh, l'Ucraina. Purtroppo in questo confronto serrato eh, quotidiano costante di fronte a un blocco occidentale che si è ricostituito la Russia dall'altra parte si continua a scongiurare la guerra ma la guerra di fatto è eh, in atto, da una parte eh, abbiamo lo strumento delle, delle sanzioni, dall'altra vediamo eh, quelli che sono purtroppo crimini efferati contro eh, l'umanità, brutalità feroce, illegalità, saccheggi violenze di ogni tipo buccia e buccia ne sono gli esempi più chiari e purtroppo più tristi. Ci sentiamo probabilmente ecco, inermi di fronte eh, a tanta crudeltà, però ognuno di noi nel proprio piccolo ha il compito di essere un portatore di pace, un testimone di pace. E Faris questa sera vuole affrontare il tema della pace. Ovviamente, eh, guardandola eh, dal punto di vista delle donne, le donne che nelle comunità, nelle guerre, come anche nei processi di ricostruzione, che speriamo anche in questo, in questo caso potranno essere attivati presto, sono un ruolo centrale, hanno un ruolo centrale lo scorso mese abbiamo affrontato il tema con un'altra nostra ospite, Stella Vasluyan, eh, direttrice di eh, IB eh, Moldova con tutti gli impegni che Amici dei Bambini sta portando anche sul, eh, in Moldova proprio eh, rispetto eh, all'accoglienza delle, delle persone delle famiglie dei bambini che appunto fuggono, delle madri con bambino che fuggono eh, dalla, dalla guerra e questa sera abbiamo un'altra ospite, Masha Scrava che dovrai vedere eh, di qui a poco ecco nel nostro nel nostro schermo buonasera Masha che è direttrice appunto di AIBI in Ucraina buonasera e benvenuta e grazie per il tuo tempo Masha buonasera è... grazie buonasera. per avermi invitato Buonasera Masha. Masha tu eh, sei stata e sei operatrice tra l'altro in AIBI anche molto attiva sul tema del sostegno a distanza che ricordiamo insomma è uno degli elementi che ha sempre contraddistinto le attività di eh, cooperazione di amici dei bambini come strumento di, per costruire legami eh, di pace, di solidarietà, di eh, reciprocità. Ricordiamo anche che Amici dei Bambini in Ucraina è presente dal 1999 proprio con la fondazione Druse D.K. Ucraina amici dei bambini appunto uh, Ucraina e attualmente siamo impegnati eh, in prima persona eh, con la rete Ucraina per i diritti dei, dei bambini proprio per iniziative di assistenza in loco e di evacuazione verso i paesi limitrofi, tra l'altro ricordiamo che appunto l'impegno di AIB è a 360 gradi sul fronte ucraino, mondavo, italiano proprio nel, attraverso la campagna eh, Bambini per la, la pace che sicuramente ecco, troverete in sovraimpressione. Masha, la tua storia è legata a quella di molti bambini? È legata a, a quella di molti bambini perché io iniziamo dal fatto che io provengo da una famiglia di sei figlie, cioè sono una di sei figli dei miei genitori. Perciò già siamo tanti bambini e questa storia probabilmente mi ha portato anche a quello che sto facendo adesso, al mio rapporto con Aibi, che uh, mi interessava sempre di come si può vivere i rapporti sani in famiglia mantenere le famiglie a, a non abbandonare i bambini cose perché abbandonano i bambini come mai che succede questo come mai che i bambini devono vivere da soli come mai cioè io mi mettevo sempre mi ponevo sempre queste domande e anche io cercavo di capire anche i miei genitori eh, sapendo che loro sono nati alla fine di seconda guerra, di seconda guerra mondiale, Il mio papà è del 1944, mamma del 46 cioè anche loro sono praticamente figli della guerra e probabilmente le conseguenze hanno sentito anche loro. Eh, la cosa di cui avevo paura più di tutto è che cioè, non, non, non è che avevo paura, che mi sembrava che dopo tutto, che hanno vissuto tutte queste guerre... Non, non può succedere non può succedere nella vita di oggi infatti Senti, io non credevo che succederà Infatti, proprio. infatti, Masha, anche perché insomma fino al 23 febbraio la, la nostra storia condivisa era proprio in questo approccio, no? la guerra sembrava proprio impossibile, ma eh, oggi come oggi la stessa Europa, tutti insieme ci siamo svegliati nella consapevolezza che purtroppo eh, la guerra è eh, in casa e, e nessuno immaginava che questo potesse accadere davvero e tra l'altro tutti ci dicevi proprio la settimana precedente, non ci stiamo preparando ad una guerra perché non scoppierà, Masha. Sì, infatti io non ho preparato nemmeno il, il, il, lo zaino, l'ho fatto già il giorno dopo, ma la prima cosa che ho fatto ho mandato via la figlia dalla città, eh, dove che Kiev hanno iniziato a bombardare il primo giorno. Eh, io ero a Kiev eh, la prima cosa era che ho mandato la figlia poi il giorno dopo bombardamenti ho capito che la mattina dopo mi sono svegliata e ho pensato che se io resto dovrò abituarmi alla guerra ed è la cosa che non volevo eh, ed ho deciso di andare via anche se dicevo che ma non fuggirò ma <ride> come mai <ride> ma guarda ho cambiato idea <ride> Tu stai toccando un tema tra l'altro che è quello dell'abitudine, dell no? Cioè, perché comunque da questo punto di vista, tra l'altro eh, il 24 febbraio, eh, diciamo che, che la guerra vi ha trovato già profondamente provati rispetto a tanti problemi, e eh, alla guerra che era iniziata nel Donbass nel 2014, poi c'è stato il, il Covid, ecco, qual è stato lo stato d'animo proprio all'inizio del conflitto e come si è evoluto? Uh, All'inizio è stato abbastanza tranquillo, tra l'altro, è veramente queste cose di, di guerra nel 2014, poi di Covid ci hanno preparato alle cose inattese, improvvise e che devi reagire. E in realtà tutto, tutto si è attivato: uh, le azioni erano prese uh, da, da una parte a testa fredda, dall'altra um, Dall'altra c'era molta emotività, ma poi eh, il processo ormonale era tale che i primi tre giorni nessuno poteva mangiare proprio, eh, poi col passare del tempo si cominciava a riprendere, eh, e poi, so, poi c'erano dei procedimenti proprio quelli che descritti nel, nel subire trauma così improvviso un, un grave stress del subire uno grave stress certo eh, perché... stress. Sì. e questo stress stress che tra l'altro si aggiunge anche a tutte le difficoltà che eh, purtroppo appunto abbiamo citato non, non, erano iniziate già nel, nel, nel 2014 con la, la guerra in, in Donbass vi ha trovato più insensibili proprio perché più, più abituati in qualche modo? Uh, non si può essere insensibili a queste cose. È proprio, non si può. Le sensazioni, i sentimenti, il dolore c'è, ma la, non c'è quella distrazione, non cioè non è che ti, ti prende in preavviso e non riesci a agire proprio, è rimasta la capacità di agire. E questa è stata una bella cosa. Poi la cosa più strana è che io tutto tu, tu, tu riesco, cerco di spiegare a me stessa, che proprio quella zona vicino a Kiev, dove hanno, eh, do, che hanno occupato dove Irpin, Bucia eh, erano proprio le città, che per loro hanno scelto i profughi da Donbass, quelli che nel 2014 sono scappati da Donbass, per vivere hanno scelto quelle zone, hanno costruito praticamente un paradiso, perché quella zona in ultimi dieci anni, in questi anni, è, è, è abbellita tantissimo, c'erano tanti nuovi parchi, tante nuove case, praticamente la gente che ha fuggito, è fuggito da Donbass da, da, da, da, da, da regione di Donetsk e Luvansk, dove è iniziata la guerra nel 2014, si sono trasferiti lì e la guerra è come se li avesse giunta già nel nuovo, nelle nuove case. E questa io tuttora non riesco a concepire come mai. Ma è chiaro che non è solo lì, la guerra continua anche all'Ovest molto forte. Lì ogni sono giorno stato. ci sono dei bombardamenti, ci sono, delle, ci sono delle morti, e poi anche un po' in tutta l'Ucraina buttano un po' di bombe un po' dappertutto per tenere questa paura, proprio per, per tenere lo stress, per non lasciare la gente uscire dal, dallo stato emotivo, cioè per non farla pensare, per non farla ragionare, diciamo, con la mente sana. Tu da madre, Masha, hai prima parlato appunto di tua figlia, come hai vissuto anche, diciamo, questi momenti, le decisioni che poi hai preso eh, da mamma proprio? Sì, infatti, la prima cosa era mandare via mia figlia, poi la seconda era raggiungerla, eh, perché è, è rimasta in Ucraina e sono andata in campagna, anche in campagna, era abbastanza vicina a Bielorussia, non si può dire che era tranquillo. E per me, io sono andata da lei, per, per più di una settimana siamo stati lì ascoltando bombardamenti, non erano troppo vicini, per fortuna, ma a un paio di chilometri erano già, cioè non, non era un posto nemmeno molto tranquillo. E dopo un po' di tempo, il 7, se non mi sbaglio, marzo, ho deciso definitivamente di portare via la figlia perché quando ho sentito che ci sono già questi massacri un po eh, sai quelli mh, ho sentito che stanno derubando case un po poi, poi eh, ci sono le violazioni eh, io avevo tanta paura della violenza della figlia in particolare e questo è stato è stata una decisione proprio quella che mi ha spinto di più a portare via la figlia. Infatti, come tu prima citavi, no? avevi detto, avevi sottolineato il tuo desiderio di non andare via no? dal, dal tuo paese, e poi invece hai dovuto prendere la decisione di fuggire. Come hai vissuto questo momento? Era abbastanza difficile, però ha aiutato il marito, ci ha portati alla confine, e noi a piedi abbiamo attraversato, eh, siamo andati in Polonia. Quindi, chiaramente, insomma, sono stati momenti molto, molto, molto difficili. Anche ricordarli, Masha non è un momento semplice, mi rendo, mi rendo conto, e per quel poco che, che, può, che può valere, naturalmente, tu sai che. Cioè, tutta la nostra comunità ti avvicina, è, è vicina a te, al tuo paese, al tuo popolo e stiamo lavorando con molta assiduità proprio affinché eh, tutti gli operatori di pace possano contribuire a realizzare questa pace che, che tutti non solo aspettiamo ma, e desideriamo ma stiamo lavorando appunto perché si realizzi e si realizzi presto. Naturalmente la tua forza, è eh, chiaro che le emozioni poi vengono fuori ed è anche giusto ed è normale. Ed è normalissimo. Ed è normale che vengono fuori. La cosa più normale, adesso io faccio il corso di psicologia dopo proprio questa di guerra, dello stress, e lì la prima lezione è data al fatto che bisogna esprimere le, le emozioni con gridi, con movimenti, con tutto quello, ma bisogna tirarli fuori ed esprimerli, non, sì. Non prestarli dentro. No, perché eh sì, per dentro in Italia ho riscontrato un'accoglienza abbast abbastanza molto della gente, c'è tutta l'accoglienza della gente, delle strutture è un po' burocrazia, è un po' difficile. Tra l'altro ecco Beh. di questo magari parleremo dopo, però, cioè, rispetto proprio a quello che tu. Uh stai portando avanti un po' anche come testimonianza di, di madre, di donna, di, di essere umano, no? che tira fuori i sentimenti ma nello stesso tempo è, eh, impegnato, si è impegnata quotidianamente e costantemente. Su tante attività, quindi non, non sei soltanto la persona che è fuggita ma sei la persona che in questo momento sta aiutando tante persone ad essere, ad essere eh, aiutate, per cui ecco è, è importante naturalmente che ti prendi cura di te proprio perché chiaramente questo aiuta poi tanti altri ad essere messi, messi, messi in salvo e proprio rispetto alla forza delle donne in questo per esempio mh, lo ricordiamo magari a chi ci ascolta da casa c'è eh, Faris che mette a Disposizione, proprio un webinar sulla forza delle donne nella guerra che si condurrà eh, il 18 maggio alle ore 21 con la conduzione di eh, Maria Rosa Basile. E, eh, rispetto al tuo adattamento in Italia, tu parlavi appunto di questo poco fa, lo accennavi eh, nella, nella comunità, ecco, l'accoglienza ma anche i tuoi sentimenti, quali sono stati, come ti sei trovata nell'adattarti? Uh, per adattarmi era abbastanza difficile, uh, nonostante io parlo la lingua, conosco Italia da 12 anni, c'è mia sorella che vive qua, che vengo a trovarla ogni anno, uh, per me era abbastanza difficile, e solo adesso comincio a ambientarmi per davvero, ma comunque io <ride> voglio a casa… È chiaro, È no, no, chiaro. No, no. ma non adesso tra... comincio ad invietarmi e eh, anzitutto io sono molto contenta che la mia figlia si sente bene qua ha trovato molti amici, no, lei non parla la lingua non, eh, non conosce, cioè veniva con me spesso in Italia dalla sorella comunque adesso si, si trova tra gli amici adesso qua siamo a Mulazzano, a Colti eh, eh, si trovano molto bene adesso speriamo che va anche a scuola eh, proprio lo vuole fare lo, si, si trova benissimo Sappiamo che la comunità di Molazzano, che tra l'altro salutiamo, è stata davvero di un gran cuore, no? proprio nell'accoglienza, nell nella condivisione di un progetto di coprogettazione in qualche modo, per cui nell'accoglienza eh, nell hanno concorso eh, l'associazione e eh, le autorità, le istituzioni, per cui è, è anche molto bello no? questo, questo, questo percorso di, di, di accoglienza diffusa, che tra l'altro è un tema questo che... A livello istituzionale, AIDI ha portato avanti sin dagli anni passati, nell'ultimo decennio, ma eh, un passaggio ulteriore mh, in questa fase lo si sta facendo anche tra il Consiglio nazionale del terzo settore e la protezione civile, proprio per la promozione dell'accoglienza diffusa. Tu rispetto appunto all'accoglienza alla, all ehm, italiana, raccontavi prima un po' diciamo, degli elementi di burocrazia, cosa noti, cosa vorresti che, che si migliorasse? Um, eh, ris anche rispetto all'Ucraina, io vedo che da, da noi è già tutto um, elettronizzato. Come dire? Elettronico. El digitalizzato, el digitalizzato eh, chiedo scusa. Digital sì. Ecco, digitalizzato, digitalizzato perché è un po' diverso: è tutto digitalizzato, cioè tutti i servizi statali in Ucraina ci sono centri di accoglienza, cittadini amministrativi, centri amministrativi di accoglienza, vieni lì e in 5-10 minuti ti si risolve tutto, eh, ci sono tutti i tutti database, tutto quanto, non hai nessun problema eh, e, e si fa molto veloce ultimamente, ultimi non so, 5 anni di sicuro ecco. eh, invece qua è un po', un, po', un po' più complicato, anche a fare le foto... <ride> con le macchinette, da noi, cioè, da noi, noi quando veniamo a fare i documenti non dobbiamo portare le foto in cartaceo, si fanno lì, li scattano direttamente e li mettono lì perché già e queste piccole cose sono molto importanti, valgono tanto, risparmiano energia quanto di chi lavora, tanto chi viene a, cioè tutto il servizio, tutto il giro di servizio si, si facilita tanto. Eh, ehm, su questo sì, e eh, poi anche il, eh, le procedure. Eh, adesso se, non so se è il momento di, di far uscire fuori quel tema di bambini non accompagnati, accompagnati di famiglie accoglienti, famiglie affidatarie ucraine che sono venuti qua e non trovano il modo, a, cioè devono, loro sono fuggiti per essere accolti e supportati, invece qua riscontrano il discorso di non, non riconoscimento della loro, della loro uh, del loro incarico dei genitori affidatari e rischiano di, di perdere bambini, cioè, rischiano di essere di essere rimasti senza bambini cioè rischiano che lo Stato gli può dare un tutore che non sono loro eh, così è una cosa, non so su questo, questo è un tema tra l'altro tu stai toccando Masha molto vivo nel senso che comunque sui territori eh, sostanzialmente si sta riscontrando no? anche un po' questo timore da parte delle comunità eccetera per cui sappiamo che eh, stiamo lavorando proprio perché le autorità eh, possano eh, arrivare ad una configurazione anche di prassi lineare nell'ambito di quella che è la convenzione dell'AIA del 96 che poi è il tema e la cornice istituzionale all'interno poi della quale eh, inquadrare no? la tutela anche di case e famiglia. Sì, e quello sarebbe un bel impegno di, di, di... è quello che deve fare lo Stato. Invece io parlando dal punto di vista emotivo come un essere umano posso dire solo che loro fuggendo da uno stress là vengono qua al posto di ricevere un supporto ricevono un altro stress. Eh, già, già essendo in uno stato non molto stabile eh, si sentono ancora più stressati perciò c'è questa cosa da risolvere e io sì, diciamo che Vorrei per chi ci ascolta da, si da casa, tra le altre cose, ecco, diamo anche un ulteriore elemento anche di configurazione proprio rispetto a quello che è il tema dei bambini che sono accompagnati proprio nel caso delle case famiglia da uh, tutori legali eh, e quindi appunto accompagnatori che è importante possano essere riconosciuti con documentazione che naturalmente eh, deve essere eh, emanata dal uh, governo uh, ucraino e che possa essere essere riconosciuta nel governo italiano, ma noi siamo fiduciosi che, insomma, eh, tutto questo percorso possa essere reso più lineare e più celere eh, possibile nella certezza, naturalmente, nella puntualità dei controlli che eh, devono essere fatti proprio nel superiore interesse dei bambini, ma anche proprio per non, diciamo, venir meno nel valorizzare quelli che sono i legami familiari che, naturalmente, questi bambini hanno con i loro oh, tutori, accompagnatori, eh, rappresentanti, appunto, legali, affinché che eh, possano mantenere almeno ecco, quella certezza di quel filo che li, che li lega alla propria eh, identità. E eh, rispetto appunto eh, alle attività che ora tu eh, stai portando avanti, quali sono? Se ci vuoi un po' raccontare. Tra l'altro eh, chi ci segue da casa, mi dicono dalla regia che ci sta mandando eh, saluti e naturalmente chi volesse può anche interagire con, con, con noi eh, ponendo anche eh, delle sue riflessioni o anche domande. Prego. Adesso stiamo eh, preparando un intervento in Ucraina diretto, abbiamo una nostra sempre donna ex collaboratrice di AIBI che adesso ritorna ad essere attuale, Mila, che stiamo, stiamo discutendo le, la partenza di un di, di un'attività ludica di, eh, di animazione proprio a Kiev eh, magari in qualche altra città adesso stiamo partendo con, con il discorso di Kiev ma anche lì è difficile organizzare perché adesso c'è poco, poco trasporto cioè ci sono tutte queste condizioni eh, che dobbiamo prendere in considerazione innanzitutto sic la sicurezza eh, il tema della, della sicurezza è importante, il tema anche degli operatori sul territorio che possano agire in condizioni, in condizioni sicure, no? è importante proprio anche che eh, ci sia questa attenzione al, sul, ter, sul territorio perché eh, naturalmente eh, tanti bambini eh, appunto possano essere eh, messi nelle condizioni anche se nella difficoltà però di, di avere un, qualche briciolo di, di, di sicurezza e, e serenità per continuare eh, ad essere bambini, certo in questo momento è molto molto difficile ma questi spazi sicuri sarà importante appunto eh, attrezzarli e eh, predisporli e da questo punto di vista naturalmente eh, Masha, noi continuiamo a seguire tutte quelle che saranno le eh, attività eh, anche perché sono costanti H24 naturalmente mi preme salutare e ringraziare proprio anche insieme a te tutti i collaboratori eh, sia eh, in Ucraina sia in Moldova sia eh, in tutte le sedi italiane a partire dalla uh, Lombardia che stanno mostrando davvero un'attenzione un e una dedizione eh, di un impegno H24 proprio eh, affinché come dicevamo prima la pace possa essere un traguardo non um, di lungo periodo cioè, auspichiamo che insomma i possano essere davvero eh, più mh, abbreviati possibile vorrei fare a te se posso la stessa domanda che avevo se mi posso permettere e, e ti chiedo già scusa se magari è troppo difficile rispondere però ehm, avevo posto anche a stella Vaslujan, dai di moldova una domanda mh, specifica se tu potessi parlare a putin e, e, e porre nel cuore di putin un pensiero quale quale sarebbe mm. Stavo pensando molte volte cosa, cosa avrei detto, Io, però a dire niente, magari li guarderei molto, molto molto molto a fondo dove si trova la sua anima ferita per capire come si può farla guarire, perché secondo me tali cose può, può fare solo una persona con l'anima molto ferita e che non vuole riconoscerlo che un tema appunto, in, in, entri davvero nell'animo no? umano perché chiaramente tanta brutalità, tan, tan, tanta, eh, tan, tanta morte chiaramente non può essere portata da un'umanità che eh, in, in qualche modo si è risolta. Tu dici giustamente entrare nella sua anima, nella sua anima ferita. Tra le altre cose insomma siamo proprio nella settimana... Santa, e quindi insomma ricordiamo anche le, le parole del, del, del Santo Padre no? che, che, che auspica una tregua, che tutti auspichiamo naturalmente ma eh, nonostante tutte le difficoltà il percorso sia in salita io Masha vorrei chiederti anche quando immaginando che la, la guerra sarà finita cosa farai? torno a casa, abbraccio mio marito eh, spero di farlo anche prima cioè io spero comunque di continuare a vivere vita serena perché ho appena imparato a vivere vita felice e normale eh, perché visto che stiamo parlando è un programma di rapporto proprio di scuola di rapporto io questo a scuola ho fatto per 12 anni di matrimonio eh, dopo 12 anni ho imparato a vivere serenamente con il marito rapporto felice eh, e però ho dovuto andare via, così appena finisce la guerra eh, continuo a vivere vita serena in famiglia. E continuerai appunto a, a, ad impegnarti naturalmente per tutti quei bimbi che eh, tra l'altro, insomma, lo ricordiamo in questo percorso ventennale eh, con l'associazione eh, sono, sono state eh, supportate tante eh, situazioni, tanti bambini fuori dalla famiglia all'interno degli istituti eh, ricordiamo nel distretto di Sviatocinski, se non sbaglio si pronuncia così eh, Sviatocinski, mm -hmm. Sviatocinski eh, proprio a Kiev, no? Avevamo appunto il, eh, progetto proprio di supporto ai bambini di Chernobyl, poi sono arrivati progetti sempre più importanti e significativi nel corso degli anni, anche progetti multi country in collaborazione con la Moldova. Proprio focalizzati al percorso di deistituzionalizzazione di, di bambini e ragazzi che okay. eh, appunto vengono accompagnati nel percorso di uscita dagli istituti, prego, Masha. Dimmi. abbiamo fatto anche un bellissimo uh, progetto sulle formazioni delle famiglie affidatarie siamo state, AIBI è stata una delle prime ONG in Ucraina che ha fatto avviare proprio questa forma di accoglienza uh, per, nei, nei, uh, cioè, parlando di, di deistituzionalizzazione uh, siamo stati uno un, dei pochi <ride> allora chi ha fatto formazione sulle famiglie affidatarie, chi parlava di case famiglie, e adesso proprio l'Italia che non riconosce Famiglia no. qua. È una cosa assolutamente, bella. assolutamente no, no, no, no, Mascia pian piano eh, naturalmente l'Italia riconosce naturalmente anche da un punto di vista legislativo, insomma l'affido è eh, uno strumento importante di tutela dei bambini fuori dalla famiglia e chiaramente anche rispetto ecco, eh, al tema eh, dei bambini sia accompagnati che, che non accompagnati, insomma, questo strumento ci sono appunto leggi specifiche che eh, andranno eh, sono rispettate e andranno rispettate anche in questo caso e quindi l'importante è lavorare per, per eh, ecco, scendere nella pratica dell'affido, dell'accoglienza diffusa dell'affido di prossimità proprio per eh, una integrazione no? comunitaria in cui sia proprio la comunità che eh, si prende carico insieme alle famiglie alle istituzioni e alle associazioni eh, di, di, di fare in modo che proprio l'affido sia questa fiducia questa reciprocità e questa vicinanza che poi porta anche all'integrazione tante sono le tematiche no? immagino anche insomma il tema dell'integrazione scolastica, i bambini in questo momento, per esempio, eh, so che dall'Ucraina sono state aperte le, le piattaforme anche per la didattica a distanza, vero? Sì, sì. E quindi, insomma, però nello stesso tempo eh, ci sono appunto bimbi che stanno eh, frequentando eh, in Italia, all'interno delle classi, per cui, insomma, il tema eh, è eh, sicuramente quello anche dell'integrazione, dell dell'inclusione, della comprensione, della reciprocità e anche della, della crescita e dell'arricchimento no? di, di, di, di due culture che eh, sono... Eh, hanno la possibilità, in questo momento certo triste, però anche di avvicinarsi e di conoscersi, di conoscersi sempre, sempre di più e, e sempre meglio. Da questo punto di vista io ecco volevo intanto ringraziarti moltissimo eh, per la nostra chiacchierata di, di, di questa sera e sicuramente insomma pian piano ci porterai altri aggiornamenti con amici dei bambini insomma eh, possiamo seguire tutti gli aggiornamenti che ci saranno anche del laborioso impegno eh, quotidiano eh, proprio per la sicurezza dei bambini, per la pace, per eh, il diritto dei bambini alla famiglia, alle relazioni familiari e da questo punto di vista ecco, volevo ringraziare nel, nel salutarci e ricordare la campagna appunto Bambini per la Pace, per chi eh, vuole eh, sostenere tutte le attività che stiamo portando avanti eh, e eh, tutte le operazioni appunto che sono eh, in corso in, in questo momento e eh, vorrei ringraziare anche il nostro gruppo di lavoro e eh, c'è Diego che ti scrive complimenti, eh, Masha, eh, ai suoi complimenti ci... Eh, aggiungiamo anche, anche i nostri ringraziamo appunto nell'augurare nell buona serata a tutto il gruppo di lavoro come dicevamo prima Maria Rosa Basile, Nuova Arrivata Marco Carretta, Diego Moretti Davide Pellini, Massimiliano Meloni e Cristina Riccardi naturalmente grazie speciale alla fondazione AIBI proprio per lo spazio che, che, ci, che ci concede di approfondimento eh, come il momento di, di, di, di questa sera e eh, augurandoci appunto una uh, buona Pasqua davvero all'insegna del pensiero della pace. Ricordiamo a tutti, bambini per la pace, e seguiteci e stateci vicino perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie mille e buona serata. Grazie. Grazie.